Avete già osservato che il V secolo della storia dei Greci è scandito in alcuni periodi, tre per la precisione: le guerre persiane, la pentecontetia, la guerra del Peloponnesimo. Allo stesso modo, il IV secolo, che stiamo ora um, studiando, è scandito in periodi diversi: l'egemonia spartana, il breve periodo dell'egemonia Tebana, e ora il periodo di Filippo e Alessandro e l'ellenismo. L'ellenismo, quel termine, non esisteva. E non esisteva fino all'Ottocento, quando uno storico tedesco, Dreusel, l'ha letteralmente inventato. L'ha inventato eh, traendo ispirazione da un passo del Nuovo eh, Testamento e l'ha inventato per indicare una nuova epoca che si apre dopo la morte di Alessandro e dura convenzionalmente fino alla battaglia di Avril nel 31 avanti Un'epoca chiamata da lui ellenismo perché caratterizzata da una diffusa presenza della lingua greca e della cultura greca su un'ampia area che va dal Mediterraneo orientale fino all'India. Se in una parola eh, dovessi definire che cos'è l'ellenismo lo definirei col termine mescolanza. L'ellenismo è quell'epoca nuova eh, nella quale questa diffusa presenza della lingua e della cultura greca eh, porta quella stessa lingua, quella stessa cultura a contatto con le altre culture e in determinati contesti, in determinate situazioni, non sempre, eh, si realizzano esperimenti molto interessanti di mescolanza eh, dove li possiamo osservare? Li possiamo osservare nella religione nella creazione di nuove divinità o nella trasformazione di divinità esistenti. Lo possiamo osservare nella figura del re che diventa determinante per questa epoca ma che si realizza diversamente nelle varie aree di questo ampio territorio ellenizzato. Abbiamo così i Ptolemei in Egitto che Proprio perché sono in Egitto, realizzano la propria regalità eh, come quella del faraone, quindi del dio re. And that's all, folks!